Buonasera, vi presento Edmodo. Sono Laura Antichi, questa bellissima eh, piattaforma di learning per le classi. Serve in tempi ordinari e anche in didattica a distanza. È raggiungibile da new.edmodo.com. Vediamo alcune uh, funzionalità in breve. Consente uno spazio di archiviazione illimitato per quanto riguarda la biblioteca. Consente di uh, creare gruppi, assegnare il lavoro di homework, programmare quiz, sondaggi, compiti, gestire unità di lavoro, essere spazio di collaborazione e di interazione e costruire e portfolios ed modo nella didattica per competenze in presenza e a distanza è eh, una piattaforma quindi online senza installazione è free è una classe virtuale si basa sulla condivisione è un ambiente protetto e dedicato, permette monitoraggi e valutazioni, assomiglia a un social network, è sociale e di pratica, è comunità di apprendimento, organizza il lavoro della classe, consente la visualizzazione da parte dei genitori, costruisce e portfolios è un cloud di materiali condivisi, crea gruppi e sottogruppi, è integrabile con apps web, è fruibile da uh, PC e uh, da uh, mobile. Andiamo subito a vedere, quindi modo. ad modo si accede registrandosi, Le, la registrazione, è di tre tipi, andiamo in registrati, eh, si, ci si può iscrivere con un account insegnante, un account studente e eh, con un account genitore, come genitore o eh, tutore. Eh, io ho già un, un account insegnante, di questo che noi andiamo ora a parlare, per cui faccio accedi. Questa è la dashboard, nella parte sinistra eh, trovate le mie classi, i miei gruppi e i miei hashtag, quindi siamo nella home. Nelle mie, le mie classi posso creare una nuova classe, creiamo subito una nuova classe eh, dai tre puntini vicino alle mie classi eh, potrei creare allora una classe vedere delle, le classi archiviate o iscrivermi a, ad una classe creo una nuova classe la nuova classe sarà quinta B Descrivo la classe secondaria, ad esempio, di secondo grado. quindi ehm, scelgo la secondaria di secondo grado ok Beh, qui è la quarta vabbè. non c'è una quinta va bene lo stesso seleziono una materia ne metto una eh, facciamo scienze sociali, posso cambiare il colore di evidenziazione della classe, vedete che le classi sono contraddistinte da un colore, scelgo eh, il rosso, anzi l'arancio, mi sembra di non aver mai usato, crea. Ah, seleziona una materia, mi sembrava di averlo selezionato. Faccio tutto perché non c'è propriamente quella che desidero. Crea, ok. Ho, ho creato così la mia classe e uh, vado ora a, uh, ad aggiungere gli uh, studenti. Posso aggiungere gli studenti ok, alla classe uh, quinta B. Il nome potrebbe essere. Lorella, Fiori, poi eh, Giovanna, Garibaldi, Luca Antoni. Ok. E, uh, poi uh, vado in aggiungi studenti. Ne ho aggiunti, va bene, adesso uh, tre. Potete uh, continuare, poi aggiungendo gli altri. Hai aggiunto, mi dice, tre studenti. Um, qui eh, scarico il documento eh, stampabile con eh, le informazioni individuali, individuali di accesso, scarica e continua, ecco, e qui eh, mi dà un pdf che posso andare a scaricare, a salvare sul mio computer. Posso a poi a collegare gli studenti con il genitore e eh, io eh, faccio forse dopo e eh, quindi in questo momento ho eh, la classe eh, quinta eh, eh, B con eh, tre studenti che ho eh, aggiornato Ecco, vado ora, ritorno ora, quindi ho eh, il, nome, il nome, vado, riapro la mia classe quinta B, ok, mi dà il codice della classe e ehm, questo codice lo darò agli studenti e ai uh, genitori che si vorranno collegare alla classe quindi questo è il codice della classe e uh, vado a condividere con loro a inviare a loro poi posso anche share pdf nel eh, eh, posso scaricare le, le istruzioni da inviare eh, agli studenti e ai genitori per, in, per iscriversi alla classe, quindi leggi le istruzioni in pdf, eccetera. Condividi il link con gli studenti e gli insegnanti, quindi eh, ho copiato il link e loro avranno modo di sapere come fare. Fatto... Ok, mando uh, un messaggio alla quinta B, scrivo un messaggio di benvenuto. Benvenute e benvenuti. Ok, potrei aggiungere, allegare un'immagine, va bene, allego una, tanto per metterla, aprire immagine, allegare un, eh, aggiungere dalla biblioteca un file, dopo andremo a vedere la biblioteca e eh, inviare eh, nella eh, classe questo messaggio di benvenuto. Okay? Gli studenti eh, potranno eh, commentare condividere e la mettere il mi piace come vedete ha qualcosa di sotto Scri e scrivere un commento ok questa è la, la prima il primo approccio alla eh, classe come eh, vedete eh, potrei anche cambiare eh, il colore della classe invitare persone altre persone, aggiungere quindi altre persone, torno nella classe e um, potrei anche creare un compito, caricare un compito esistente, creare un quiz, e eh, caricare un quiz creato in precedenza. Vado eh, subito a eh, creare esempio, un compito, il titolo del compito potrebbe essere crea uno schema, okay. le istruzioni potrebbero essere queste, crea una mappa, le opere di Egen ma okay. ah, si sì, era eh, tanto per mettere qualche cosa dopo voi eh, potete eh, settare eh, il cioè farlo eh, bene potrei aggiungere allegare un file perché gli studenti si documentino, aggiungere un link anche, vedete che mi dà: lo posso quindi allegare un link, e eh, aggiungere anche dei materiali che ho messo dalla biblioteca perché eh, gli alunni possano, prima di fare questo compito, eh, eh, consultarsi e prendere informazioni eh, vado in eh, assegna ho assegnato quindi crea uno schema alla classe quinta b posso selezionare una data di scadenza esempio invece di maggio scegliamo giugno 3 giugno eh, potrei bloccare la consegna dopo il, il, il 3 giugno e uh, mettere anche l'orario di uh, consegna. Non um, blocco la scadenza, questa è una prova, aggiungo al registro va bene e assegno. E quindi ho assegnato un compito alla um, alla classe come vedete ho quindi prima fatto un messaggio benvenuto poi ha creato eh, eh, questo eh, compito posso aggiungere un altro eh, eh, compito come quiz quindi crea quiz creo il, quindi il titolo di eh, Uh, del quiz potrebbe essere Egel e la fenomenologia ok uh, e uh, posso uh, scrivere tra le istruzioni uh, sceglie Risponde alle domande. risponde alle domande. Adesso la facciamo breve. Mi dice le eh, domande della Quiz, posso scegliere che tipologia ha, ah, eh, scelta multipla, vero o falso, risposta breve. E riempire gli spazi le corrispondenze e le risposte multiple anche interessante che hanno messo anche le risposte multiple eh, pertanto metto il testo della domanda va bene, metto solo Hegel poi le risposte eh, eh, scrivi la risposta va bene, metto delle lettere tanto per far vedere Ok. Ok, potrei anche aggiungere un'immagine alla risposta, possibile mettiamo che giusta sia la seconda. Ok. Ho salvato, le... potrei aggiungere altre risposte e uh, poi pot eh, eh, potrei aggiungere anche eh, una nuova domanda eh, e altre nuove domande di seguito eh, posso eh, eh, pertanto assegnare eh, il, questo, eh, questa domanda quiz scelta multipla alla eh, classe assegna quindi alla quinta B, la data di scadenza, mettiamo una data di scadenza a giugno, il 5 giugno, eh, e potrei bloccare come prima o no e posso anche randomize question, sì, eh, posso pianificare dopo ma lascio questa eh, da fare entro quella data e, eh, indicando l'ora alle 11.59 post meridian assegna quindi eh, assegno ok ho assegnato e, eh, il nome del quiz è, è la numerologia. vedete è, assegnato e la data di consegna e la classe a cui è stato assegnato capito <ride> e eh, voi vedete eh, forse ve l'ho detto prima ma ve lo ripeto che qui abbiamo il codice della classe mm, ecco da inviare eh, proprio al mm, da inviare agli studenti per iscriversi Volevo mostrarlo ancora, lo share e PDF con le istruzioni, così vi ha fatto. Ok, il, questo eh, è quindi la base, poi se noi andiamo nella barra, quindi quello che possiamo fare è operare eh, con, con la classe, vedete, potrei mettere eh, iniziare una nuova discussione sempre la quinta b eh, studiare da studiate le eh, eccetera eccetera ok potrei eh, aggiungere, allegare un'altra immagine, ne allego una a caso, e va bene, alleghiamo una a caso, poi ehm, eh, creare un sondaggio, ad esempio, quindi... Ehm, Le, vedete studiate le eh, digitale opzioni sì non so no quindi create un sondaggio e aggiungete altre opzioni e eh, eh, inviate ok quindi eh, anche questo eh, anche questa discussione ehm, è stata eh, quindi inserita il eh, posso poi adesso invitare altri insegnanti ecco, eh, condividendo eh, questo link che eh, Posso copiare o uh, spedire eh, per, per mail agli insegnanti che vogliono che, che, voglio, che partecipino a uh, questa, ai lavori di questa classe. Se andiamo in Esplora, in alto, troviamo i, a, con, i contenuti mh, eh, che sono stati scelti da Edmodo. di di approfondimento per fare una serie di attività, c'è una collection learning distance, distance learning, ti manda a vedere la raccolta, c'era anche nella pagina iniziale questo link, poi ci sono dei giochi, delle app in evidenza e così via. Da ultimo la biblioteca, ma non perché sia l'ultima, ma è veramente eh, molto, molto interessante perché qui posso organizzare tutti i materiali della classe e eh, ritrovo i miei compiti, vedete, il, tutti i compiti che ho creato eh, sempre nella biblioteca. Trovo i miei quiz, vedete, i miei quiz, quindi tutto viene eh, conservato, ma soprattutto eh, posso eh, creare una eh, nuova cartella, in questo caso la cartella eh, quinta B, quinta B, quindi scegli una classe dodicesimo, seleziono una materia, social study, e aggiungo eh, questa eh, cartella, aggiungo cartella. E dopo nella eh, quinta B ok, po potrò inserire e caricare, eh, caricare dei file, dei link, dei quiz, un documento Word e il collegamento a un foglio di Excel una presentazione in PowerPoint. Per, e così eh, arricchisco la possibilità per la classe di attingere a dei contenuti che rimangono permanentemente dentro il, ehm, la biblioteca. Come potete vedere poi nella zona sempre della biblioteca, Diamo la biblioteca nella sua interezza, eh, nella zona che rimane alla vostra sinistra trovate il collegamento a OneDrive, e, eh, eh, OneNote, Ruey e altri con Office 365 collegandosi al, eh, con un account. Eh, Office 365, oppure il collegamento a Google Drive, nel senso che ed modo si integra con Google e eh, basta inserire il link del, del nostro account Google per accedere con, e condividere i file di Google Drive direttamente su Edmodo. Questa funzionalità è estremamente importante perché, come sapete, Google Drive eh, permette eh, di, eh, eh, ad esempio, condividere, eh, dei, ad esempio, dei documenti in uh, scrittura collaborativa o delle presentazioni in scrittura collaborativa, quindi di poter realizzare un lavoro degli studenti su uno stesso eh, su uno stesso problema. Eh, questa funzionalità eh, sono state tolte altre terze parti, ma questa funzionalità è da, eh, sicuramente da eh, mantenere per eh, la produttività della eh, classe. Poi ci sono i messaggi non ce ne sono e così vi ho brevemente presentato le opportunità che offre The Modo. Vi ripeto, gli studenti entreranno come studenti con un account studenti e non dovranno mettere mail necessariamente e si collegheranno con il codice che noi abbiamo inviato della, eh, della classe. È un ambiente estremamente interessante perché è anche protetto, l'unica cosa è che non, eh, non c'è una web conferencing integrata in Edmodo. In vi saluto e vi consiglio caldamente di usare questa piattaforma di sperimentarla sia in tempi ordinari che eh, straordinari come questo eh, momento che stiamo vivendo eh, della didattica a distanza arrivederci